Vorrò ad essere brevissimo, il mio intervento vuole essere sostanzialmente un collegamento tra questo spazio di dibattito libero e i due panel successivi che riguardano eh, la comunicazione e la partecipazione. Ne abbiamo discusso molto, abbiamo discusso di tantissimi temi durante questa sessione, io ho la sensazione che per trattare fino in fondo questi temi, per risolvere alcuni dei problemi che sono stati citati, il problema che citava Valentina sulla Sicilia, per avere un partito capace di leggere la società, noi dobbiamo in questo congresso fare una profonda riflessione sull'organizzazione del partito. E lo dico non da semplice militante, ma da dirigente, da segretario provinciale che per cinque anni ha lavorato nel partito. Noi oggi abbiamo uno, un partito che non funziona strutturato in una maniera tale che non gli dà respiro, che non gli consente di coinvolgere, di far partecipare quella eh, pletora di, di passioni, di, di competenze che ci sono nella società e che noi oggi non riusciamo a intercettare. Purtroppo, secondo me, ci attorcigliamo attorno a discorsi finti. Noi siamo il partito che discute per mesi della contrapposizione tra iscritti e lettori, una contrapposizione che non esiste. Quanto noi oggi siamo capaci di coinvolgere i nostri iscritti? Noi siamo stati capaci di coinvolgere i nostri iscritti sulle scelte che abbiamo fatto nel Governo, li stiamo coinvolgendo sulle scelte cruciali che stiamo facendo in questi giorni, una questione su tutti, gli F35. Siamo un partito che è in connessione con la propria base, di fatto noi non siamo questo partito qua. E allora non esiste, secondo me, una contrapposizione ai iscritti elettori. Noi dobbiamo essere quel partito che coinvolge tutte le persone che nel partito vogliono venire, a diverso titolo se nel nostro circolo arriva un simpatizzante lo dobbiamo far sentire a casa dobbiamo coinvolgerlo in quel circolo perché quello magari dopo tempo maturerà la sensazione e anche la convinzione di dover fare la tessera al Partito democratico e dunque in questo congresso secondo me dobbiamo essere coraggiosi da questo punto di vista dobbiamo far saltare alcuni dei cavilli che di fatto pongono ostacoli oggi alla partecipazione uno tra tutti secondo me il criterio di residenza nei circoli io faccio politica dove mi sento di fare politica, dove mi fa piacere fare politica. Non esiste che ci sia un criterio che vincola la mia partecipazione a quel circolo in quanto io sono residente in quella via. I circoli devono diventare luoghi di elaborazione, devono aprire le loro sedi sette giorni su sette alla settimana e se non lo possono fare come circolo devono iniziare ad ospitare nel circolo tutte quelle associazioni, tutto quel mondo del volontariato che è protagonista della nostra società. Solo in questo modo secondo me noi riusciamo a fare un passo avanti, un passo avanti anche nella direzione che ha indicato Fabrizio nel suo documento, senza vincolarci al concetto di scritto ma vincolandoci al concetto di partecipazione e di protagonismo da parte di chi ha voglia di partecipare anche sull'elezione del segretario e sul coinvolgimento della nostra base dobbiamo fare un ragionamento serio lo diceva ieri Tocci, se noi avessimo 4 milioni di iscritti probabilmente non ci porremmo il problema, ma noi il nostro partito oggi ha 370 mila iscritti in tutta Italia. La nostra base di fatto oggi sono la nostra potenziale base, coloro i quali quei 3 milioni di persone che vengono a sostenerci, a dare il loro contributo quando noi facciamo le primarie. E allora noi a quel mondo dobbiamo rivolgerci, con strumenti nuovi, provando a coinvolgerli non solo nei circoli, ma rendendo contemporaneamente i circoli luoghi territoriali e luoghi virtuali. In rete il partito deve essere protagonista. Noi non possiamo cedere a un movimento come quello dei 5 Stelle, il concetto di partecipazione e il concetto di utilizzo del web, che è poi è una finta, ma di fatto... Eh, in termini di comunicazione loro si sono appropriati di questo concetto. Se il nostro partito che sta all'avanguardia, che sperimenta, che innova, quel mondo è il nostro mondo ed è il modo per coinvolgere nel nostro partito la generazione di Fabrizio che parlava prima, a cui non possiamo probabilmente chiedere di venire sette giorni su sette in una sede fisica. Perché il loro mondo spesso è il web, è lì che sono nati in termini politici, è lì che comunicano, è lì che dibattono e allora lì io li devo intercettare per poi portarli in una sede fisica. Allora noi nella, nelle mozioni congressuali nel nostro congresso, se vogliamo realmente cambiare il Paese, se vogliamo realmente essere il partito che serve al Paese, da questo punto di vista dobbiamo fare un passo avanti. Non avere paura di innovare, non avere paura di far saltare alcuni degli schemi che oggi esistono nel partito. Perché se noi siamo arrivati anche a questi risultati elettorali, se noi commettiamo gli errori di cui parlava Valentina, ma abbiamo commesso l'errore sulla TAV, stiamo commettendo un errore sul posizionamento sugli F35, dove abbiamo una posizione politicista che di fatto non capisce nessuno nella nostra base, allora dobbiamo essere un partito capace di innovare, capace di coinvolgere la nostra base e di sentire quello che attraversa la società.